la telecamera oggi sono tornato in casa di mia madre finalmente ci rivediamo un attimo perché lo scorso weekend siamo stati molto impegnati per fare i video nel MiVeg e ci siamo visti molto poco sono tornato qui perché ho un computer da sistemare e perché potrei fare anche qualche lavoro di bricolage? Colgo l'occasione per rivederci e per riposarmi un po' da tutti questi montaggi video e tutte queste foto che ho sviluppato nei giorni scorsi. Fra poco mi vedrò con Visual Joe, cara telecamera, perché ti presterò un attimo a lui. Ma ci rivedremo presto e lui mi presterà la sua telecamera, che ha un obiettivo incastrato dentro, ma è proprio uguale a te e vedrò se riuscirò ad andare avanti a fare un po' di filmini con lei I cameraman sono Eccomi qua I cameraman sono piuttosto sfigati. Il cameraman di Michael Reghini non arriva a 3.000 iscritti E c'è eh. un milione di iscritti sul canale Eh ma mi sa che questo è sfiga però Visual Joe Andate su Instagram, aggiungetelo che deve arrivare ai 1.000 iscritti come di Instagram Come minimo, come minimo <ride> Adesso lui prenderà questa fotocamera E io, ti io prenderò questa. questa Con questo obiettivo qua minuscolo Cavroso, <ride> Che fa più danno che guadagno Esatto Io ero curioso di vederlo, finalmente lo vedo Aspetta Aspetta Un casino di flare. si sì, sarà sporca la lente. Oh. Era da tanto tempo che avrei voluto provare questa lente e casualmente oggi mi sono trovato con una fotocamera uguale alla mia fra le mani che ha questa lente incastonata al suo interno. Forse riesco a utilizzare questa lente senza diventare completamente pazzo, ma diventandoci solamente un pochino. Abbiamo deciso di battezzarla col nome di Excalibur. L'abbiamo chiamata Excalibur perché Visual Joe Dopo aver montato questa lente non riesce più a tirarla fuori e non ci riesco più nemmeno io, chi ci riuscirà diventerà Red Inghilterra.